Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Mi è stato dato il compito di introdurre Vandana Shiva e per me è sempre un, un piacere perché con Vandana abbiamo un percorso lungo e comune esatto. e che ci accompagna da tanto tempo e, e mi è stato chiesto anche di raccontarvi um, il lavoro che stiamo facendo su un pezzo importante che riguarda anche il lavoro di Navidadania International di Mandara Shiva, che riguarda lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Io sono Fabio Ciconte, il presidente di un'associazione che si chiama Terra e che si occupa a livello nazionale di tematiche legate all'ambiente, legate all'agricoltura e io ricordo un anno fa a Roma... Eh, abbiamo fatto un importante momento di confronto con diverse realtà sociali insieme a Bandana e uno dei temi era proprio come poter porre la terra al centro del dibattito politico, istituzionale e sociale la terra dalla quale prendiamo il cibo che noi mangiamo, la terra che lavoriamo e quindi che in qualche modo produce lavoro ed è anche la terra che produce tutela ambientale e come dire anche presidio del territorio a livello urbano e a livello periurbano insomma la terra come anello di congiunzione di varie battaglie sociali ed ambientali in Italia e nel mondo e io penso che sia questo il filo conduttore che guiderà questo, questo dibattito oggi e sono davvero contento di poterlo fare tra l'altro in una piazza che è quella del mercato, per cui ha un valore simbolico per noi eh, enorme. Tra le attività ehm, che mi piace ricordare, con cui abbiamo anche con Don Vandana avuto un grosso sostegno da parte sua, riguarda anche un progetto che è molto simbolico e molto importante: è quello di, di realizzare degli orti urbani alla Lombrusa, che è un'isola simbolo in questo paese. un'isola di di arrivi, ma anche di morte, ma anche un'isola di speranza. Ecco, noi stiamo provando a restituire un po' di speranza a quell'isola insieme alla comunità lampedusana e sono contento di poter dire che da quando ne abbiamo parlato l'ultima volta, fra qualche settimana questo progetto di orti urbani partirà e sarà un'occasione importante per la popolazione di Lampedusa soprattutto, per restituire un po' di aggregazione sociale e di tessuto sociale. Prima di passare la, la parola a Vandana, io vorrei raccontarvi un lavoro importante per il quale vorremmo chiedere il sostegno e il supporto di tutti voi singoli e realtà sociali ed è una campagna che abbiamo lanciato qualche settimana fa, il cui titolo è Filiera sporca che è una campagna sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura perché guardate, noi possiamo ragionare in termini evocativi della terra del ruolo che la terrà, ma noi dobbiamo sapere che in Italia oggi esistono, non solo in Italia, diverse filiere dell'agroalimentare che vivono grazie allo sfruttamento. Sfruttamento che vuol dire in alcuni casi schiavitù, sfruttamento che vuol dire in alcuni casi anche violenza eh, sessuale, è il caso di qualche settimana fa denunciato a Vittoria in Sicilia. È una situazione drammatica che con questo rapporto denunciamo e che col, col quale proviamo a dare delle, delle soluzioni. Abbiamo, pens Abbiamo pensato di, di farlo proprio in questo anno, perché è l'anno di Expo, perché ci sembrava importante mettere nel dibattito di Expo anche le contraddizioni che vive il, il, mercato, il mercato italiano. E allora parlare di sfruttamento del lavoro in agricoltura dell'anno di Expo per noi è importante anche per mostrare quelle che sono le contraddizioni perché io devo essere sincero con, con la mia associazione con Terra ma anche con le associazioni da Sud e Terre Libere che hanno dato il rapporto con noi ci siamo chiesti ma che senso ha oggi avere come sponsor McDonald o Coca Cola dentro, dentro Expo perché qualcuno ancora deve spiegarmi come possiamo nutrire il pianeta Stando da bere che la cola o tanto da, da mangiare la burger e guardate che il problema non è solo il fatto che McDonald's sia eh, sponsor ma l'assurdo è che il Ministero delle Politiche Agricole abbia dato il patrocinio a McDonald's perché il paradosso di questa operazione è che il McDonald's ha fatto un progetto che si chiama Fattore Futuro attraverso il quale... Eh, ha dato la possibilità a 20 giovani agricoltori di diventare eh, fornitori di McDonald facendo un'operazione che evidentemente è di marketing perché 20 giovani agricoltori possono soddisfare il fabbisogno probabilmente di un negozio, no? E quindi credo che la contraddizione sia proprio in questo. Noi in questo. In, in questo, come dire, questa campagna per noi è stata, è stata importante per mostrare una filiera, in questo caso la filiera delle, delle arance, eh, che è una filiera che guardate, è veramente banale, cioè noi prendiamo l'arancia dall'albero e lo, lo, la vendiamo nel supermercato e in questa filiera noi abbiamo scoperto che invece i passaggi sono enormi e che in questa filiera gli intermediari i commercianti che stanno in Sicilia, che stanno in Calabria, fanno il bello e il cattivo tempo, utilizzano i caporali e su questo... Le multinazionali, penso per esempio a Coca-Cola, devono darci delle, delle motivazioni, su, delle spiegazioni su come utilizzano questa cosa Noi a Coca-Cola per esempio l'abbiamo chiesto e la Coca-Cola ci ha risposto anche rispetto a, questo, rispetto a questo tema E ci ha dato per la prima volta il, uh, i nomi delle aziende, che loro fornitrici di arance in, uh, in Italia Questo per noi è un dato importante ma quello che ha fatto Coca-Cola è anche dire, beh, allora la responsabilità oltre il nostro fornitore ce l'hanno i nostri fornitori, cioè noi non abbiamo una responsabilità più sul campo E allora qui, e vado a chiudere, ehm, la nostra proposta è quella di una filiera che sia trasparente, che in qualche modo sia tracciabile, in cui si possa dire abbiamo una filiera eh, come dire, un'etichetta anche narrante che ci dica per esempio chi sono i produttori e i fornitori delle arance in Italia di tutti i prodotti della, della filiera e che le aziende e la politica si solo responsabilità ecco io non vi dilungo molto mi andavo di raccontarvi questa campagna a cui teniamo molto e che fa parte appunto insieme al lavoro che stiamo facendo anche da anni insieme a Banda Nasciva vi ringrazio dell'ospitalità e lascio a partarmi Buongiorno dottor Shiva, molto benvenuto a great È un grande piacere e un grande onore di us here. qui. Abbiamo for un long tempo di of yours, and e, colleghi, abbiamo un amore comune e abbiamo visto prima. È un onore e un piacere dare il benvenuto a Vandana Shiva, uh, attivista, studiosa, militante che costituisce un esempio uh, per moltissimi di noi. Le sue pagine sulle guerre per l'acqua restano fra le cose più importanti che ho letto e che personalmente hanno ispirato tutto il lavoro che successivamente ho fatto insieme ad altri per il referendum. Credo che il referendum dell'acqua sia stato fortemente determinato dalla condivisione della necessità di pensare a lungo periodo ed in modo sistemico di fronte a problemi come quelli della privatizzazione delle risorse idriche. Eh, poiché siamo molto numerosi in questo, in questo bellissimo festival abbiamo aperto un altro posto, questo festival per i comuni sono per l'apertura e contro l'esclusione. Eh, in, in questi giorni abbiamo aperto diversi posti della città di Chieri, che prima erano chiusi, per esempio i bellissimi bastioni della Mina che sono, saranno teatro questa sera di performance artistiche non sarebbero stati aperti se non c'era il festival lo stesso cortile del municipio nel quale normalmente si parcheggiano le automobili è stato aperto ed è diventato un luogo bellissimo di condivisione e anche questa, questa tettoia recentemente ristrutturata di questo posto che normalmente è la tettoia del mercato viene usata per la prima volta in questo, in questo modo e devo dire che fa un colpo d'occhio davvero molto emozionante vedere tutte queste persone raccolte nel luogo dove normalmente si compra cibo e adesso acquisteremo, anzi condivideremo un po' di cibo del pensiero e della mente Dr. Shiva, thank you very much Thank you for everyone who has worked on this festival of the commons. Um, I got introduced to the significance of the commons more than 43 years ago when I joined the movement called Chipko, where women came out to protect the forest as a commons. Io ho iniziato ad occuparmi, o mi hanno introdotto per così dire, all'importanza dell'idea, dell della nozione di bene comune quasi 43 anni fa, quando mi sono unita a un movimento chiamato CIPPO, per cui le donne si muovevano e si attivavano per proteggere le foreste. And since then different dimensions of the destruction of our commons, the enclosures of our commons, uh, have come. To me through life and my experience whether it is water or seed or knowledge or the atmosphere or food quindi ho avuto modo di apprezzare e di conoscere in eh, prima persona quelli che sono i diversi aspetti, le diverse dimensioni di quest'idea del bene comune. Ho avuto modo di, eh, anche di vedere quali sono le problematiche correlate all'idea dei beni comuni: il fatto che questi sono spesso, eh, troppo spesso, soggetti a quello che è un vero e proprio fenomeno o, o tentativi di privatizzazione di quello che appunto privato non dovrebbe essere, che si tratti di acqua, che si tratti di sementi, che si tratti di conoscenza o di eredità comune dell'umanità. And this place where we are sitting shows that even markets can be commons if they are not based on exploitation, but based on an interaction between members of the community. Beh, voi stessi riunendovi qui oggi siete la dimostrazione di come anche un'area dedicata al mercato, una zona mercatale, può diventare un bene comune se viene utilizzata non per sfruttare, ma per condividere, per interagire. The first aspect of any commons is quite simply that it's common. L'aspetto fondamentale di un bene comune è naturalmente per sua stessa natura il fatto di essere comune. It's common in the way it's shaped that multiple actors including different species contribute to the coming into being of the commons. È proprio la forma che il bene comune assume, il fatto che ci sia una molteplicità, una combinazione di diversi attori e a volte anche di diverse specie che dà al bene comune proprio la sua natura comunitaria. E since all of life is a result of the interconnectedness of life, all living systems are commons e dal momento che per la sua stessa natura la vita è fatta di interconnessioni, di interrelazioni la vita stessa è anche and the enclosure of this commons began about 250 years ago when a handful of largely men in, largely in England said let's create a whole new world defining the world as atomistic As divided, as fragmented and I primi tentativi di, di privatizzazione, di, di, recinzione, di, di recinzione, di segregazione di quelli che per loro natura erano beni comuni sono iniziati circa 200 anni fa quando un manipolo, un gruppo ristretto di persone, di, là, di, di grossi proprietari terrieri ha cominciato ad attuare appunto i tentativi di rendere quello che era comune, ampio, condiviso un fenomeno invece atomizzato, frammentato, eh, diviso in più parti. So I would say that the first element of the enclosures of our commons is the enclosures through the mind, through the mechanistic reductionist ideology. Direi che quindi appunto l'essenza forse più, eh, più evidente di quelli che sono stati questi tentativi di recintare, perché questo si invita la parola enclosure, del chiudere è quello che chiuso non dovrebbe essere, è proprio idea meccanicistica che eh, ci sia una sorta di diritto, appunto, a, a fare questo, a fare questa operazione. And this reductionism allows the enclosures to be presented as progress. E questa riduzione meccanicistica, questo tentativo che diventa vera e propria ideologia, fa sì che eh, appunto questo fenomeno venga presentato, venga sbandierato per progresso. So you might remember when the neoliberal uh, policy was being implemented in England, Margaret Thatcher said there is no society, there are only individuals. There is no society, there are only individuals. Ricorderete forse Margaret Thatcher che al, al, durante il suo mandato diceva che non esiste alcuna società ma un insieme di individui. Because just as you can only exploit nature by creating fragmentation and then pretending you are adding value when you're exploiting in a similar way when you exploit society by reducing people to atoms of society, you can then pretend you are creating progress e così come si fa con lo sfruttamento della natura la si frammenta, la si spezzetta per poi fingere una volta sfruttata di averle dato del valore aggiunto così per sfruttare gli uomini si fa la stessa operazione sulla società la si divide, la si spezzetta, la si frammenta e poi una volta sfruttata si dà l'idea di aver raggiunto o aggiunto alla società il progresso so many years ago I wrote a chapter in a book it's called the development dictionary Edited by my dear friend, Wolfgang Sachs, and I had to write on resources. Anni fa mi è stato chiesto, dal mio caro amico Goldman Sachs, di, di eh, contribuire alla stesura di quello che è il dizionario dello sviluppo. A me è stato chiesto di compilare o di fornire la mia definizione alla voce risorse. Uh, the word resource is derived from research, which means that which renews and arises on its own, again and again. E, e direi che l, la parola risorsa l, ha forse attinenza con l'idea di risorgere, di ricrescere qualcosa che cresce per sua stessa natura, che si rinnova continuamente. If you today read the meaning of resource, it means raw material that gets value when used for an industrial process. Invece, se andiamo a guardare il dizionario oggi la definizione della parola risorsa, la prima che troviamo è quella di. Materia prima, quindi qualcosa che assume valore solo nel momento in cui entra a far parte di una catena o di un processo produttivo. And even human beings are being defined as human resources and there's an entire discipline of human resource management in management schools e addirittura le persone diventano risorse umane, c'è cioè un'intera scuola di pensiero, ci sono materie di studio nelle, nelle università, nelle facoltà che si occupano appunto di, eh, di economia e di impresa, che ha a che fare con la gestione delle risorse umane e l'area che ho la maggior parte 3-4 è seed which is the ultimate renewable resource and the ultimate commons was turned into raw material e diciamo che il campo a cui mi sono specializzata, in cui mi sono specializzata maggiormente, di cui ho trattato maggiormente negli ultimi 30, eh, quasi 40 anni è, è proprio lo studio del, dell'evoluzione e della gestione di quelle che sono le sementi il seme che è per sua stessa natura la risorsa più importante, è stato trasformato da risorsa comune in materia prima The seed is a common because as I was watching the lavender. The pollinators, bees were coming to pollinate. Without them, the next generation of seed wouldn't be there. Sono la risorsa, la risorsa primaria, i semi, perché comunque ci sono anche fiori e piante, che senza l'azione degli insetti impollinatori, eh, senza i semi, non potrebbero rinnovarsi continuamente, come vedete le piante di lavanda di fronte a voi il fatto stesso che serva il sole a far sì che la pianta attraverso la fotosintesi cresca e metta in atto tutta una serie di reazioni eh, fisico-chimiche che la portano a rinnovarsi, non potrebbe, eh, non, non potrebbe appunto senza sole eh, dar luogo poi alla nascita del sede, alla produzione del sede che and osservano e selezionano i semi migliori. Un atto di co-creation con la natura. Non saresti in grado di creare diversità o buona qualità in seed E senza il contributo degli agricoltori che sorvegliano la crescita della pianta, che selezionino le sementi migliori, questo diventa un atto, una sorta di atto di co-creazione, non sarebbe possibile appunto aiutare la natura in questo processo. Take something simple like the tomato Prendete un oggetto, un, un, un una cosa che, con cui tutti avete familiarità, un pomodoro. And I travel a lot, and I can tell you the only place where you still have decent tomatoes is Italy. Viaggio molto, l'avrete capito senza traduzione, vi posso ancora dire che l'unico posto dove mi capita di mangiare dei pomodori come si deve è l'Italia. Ah. Perché per voi il pomodoro non è solo un pomodoro, ma è un patrimonio biologico ed è un bene comune e voi l'avete protetto. In the other parts of the world the tomato seed has been privatized. In altre parti del mondo non è così, addirittura i semi di dei semi necessari per crescere i pomodori sono state privatizzate, sono in mano privati. And the corporations that have privatized the seed don't care about how it tastes when it's eaten fresh. E naturalmente le multinazionali delle sementi non gli interessa nulla se il pomodoro, quando lo mangiate, non sa di niente, non ha alcun odore e magari non ha neanche questo bello aspetto fresco di stagione. First they care about more pulp in a Tanto gli interessa avere pomodori più grossi, più cicciosi. Because then you can make more ketchup. Perché chiaramente si può fare più salsa di pomodoro con quelli. And... You know I've seen this happen in India because when I used to cook earlier you dice a tomato and then you season your dal or whatever and the tomatoes used to dissolve with the spices And eh, io l'ho visto io stessa cucino ogni tanto l'ho visto accadere in India e eh, quando mi capitava di cucinare prendevo il mio bel pomodoro lo facevo a dadini poi ci mettevo il condimento e cosa succedeva cuocendolo il pomodoro come si dissolveva si scioglieva i pomodori nuovi, per così dire, che ci sono ora sul mercato indiano, semplicemente quando li si amalgama con il condimento, quando si cerca di fare il sugo, rimangono lì come pezzettini di salmone. E per me è un problema, io non mangio nemmeno salmone, per cui rimangono lì come dei bei pezzettini, dei bei aggregati di pomodoro che non, non formano nessuna salsa. The quality of taste, of deliciousness, of aromas disappears and is replaced by the quality of how long it can sit on a supermarket shell or how much it can be processed. Le qualità organolettiche, i sapori, gli aromi, la consistenza non contano più niente, quello che conta adesso per l'industria è cercare di far sì che il prodotto, o appunto in questo caso i vegetali, possano resistere il più a lungo possibile sugli scaffali del supermercato. So the enclosure of the tomato as commons ends up making tomato into a non tomato. Quindi, alla fin fine, questo processo di privatizzazione del pomodoro, perché di questo si tratta di mettere recinti all'idea del pomodoro, di renderlo una cosa un aspetto privato, finisce altro, rendere, finisce altro che per rendere il pomodoro non pomodoro. There were two projects in California, I remember, quite a long time ago. One was how to make square tomatoes, because round tomatoes leave some space in the packing case. And since tomatoes are for transport and not eating, let's try and make square tomatoes. Sono state iniziative interessanti, in California, ad esempio, si è cercata di produrre pomodori cubici perché così potevano essere impilati meglio all'interno delle confezioni e perché così potevano salvare spazio all'interno dei eh, camion che li trasportavano. The other was an even more fascinating example. It was the first genetically engineered food. And its name was Flavour Savour. E poi un altro tentativo ancora più interessante, che aveva a che fare purtroppo con il cibo ehm, con prodotti geneticamente modificati, il nome del progetto era Flavor Saver. Um, it was made by a company called Agroseeds that's now owned by Monsanto, but there is no flavor saver anywhere in the world because it didn't say flavor, it had no flavor. Beh, e adesso tra parentesi l'azienda che aveva lanciato questo progetto è stata acquisita dalla Monsanto e peraltro flair, questa iniziativa flavor saver, quindi eh, il salva aroma, eh, devo dire è totalmente fallita perché non c'è proprio nessun aroma nessun sapore da salvare. Basically what they had done is remove some genes and reverse them so that even though the tomato was totally rotten Like di fatto quello che hanno fatto è rimuovere alcuni geni, hanno ingegnerizzato alcuni geni del pomodoro per far sì che un pomodoro anche ormai più che passato per non dire marcio avesse comunque l'aspetto di un pomodoro fresco perché non raggrinziva, non avvizziva I call it the botox tomato, you know some people who want wrinkles the and they paralyze their, their skin io li chiamo i pomodori al botulino, sapete, no? Una bella iniezioncina paralizzante che rende l'aspetto fresco e giovane. If I'm old I want wrinkles, if my tomato is rotten I want to see it. Beh, se sono vecchia ho le rughe, allora perché non posso vedere che il pomodoro ormai è andato? Se ci sono le grinze, se è appizzito, devo poterlo vedere. This tomato was so hard. That when you threw it against a wall, it bounced back in your hands. It's <laughs> like Pomodoro a ball. Come you don't want tomatoes that are balls that can be thrown around. You want tomatoes that taste good and cook well. Ovviamente, if you're pallina da tennis, Now, part of the enclosures of what has been done to seed and therefore to our food. <laughs> is the idea that every time the seed is manipulated to suit corporate greed, it is improved seed and therefore companies can collect royalties from the public. Una delle, diciamo, delle strategie che sta dietro a questo tentativo di appropriazione di quello che è un bene comune da parte delle multinazionali è proprio quest'idea che ogni volta che si fa un'operazione di manipolazione sul prodotto, questo sia un miglioramento. È su questo che le multinazionali fanno leva nei confronti del pubblico. by nature, bred by farmers. Quando Monsanto puts a tossic gene in a seed, it is not inventing a seed, it is contaminating our food. Ai semi alle sementi ci ha pensato la natura, ci hanno pensato gli agricoltori con la loro esperienza. Ogni volta che la Monsanto mette dei geni tossici all'interno delle sementi, non sta di fatto migliorando nulla, anzi, sta è, corrompendo il lavoro della natura. Quindi so per le ultime tre decade. I have been protecting with the deepest love the diversity of our seeds in all of their freedom. Negli ultimi tre decenni, ho protetto con tutto l'amore, ho cercato di proteggere con tutto l'amore e la passione possibile la diversità delle sementi che sono il nostro patrimonio. And I have been challenging corporations like Monsanto each time they pretend to be creators. E dal momento che le multinazionali come la Bonsanto corrompono, non inventano niente, le ho sfidate apertamente ogni volta che hanno tentato di farlo. I know we did the transatlantic trade and investment partnership, the discussion on GMOs has come back because very clearly it is an attempt to push GMOs on Europe. By the a livello di politica internazionale con i trattati internazionali relativi al commercio so che adesso è tornata in auge la questione degli organismi geneticamente modificati perché di fatto quello che si sta eh, verificando è che eh, si spinge verso l'adozione indiscriminata degli organismi eh, geneticamente modificati the three why we have GMOs. ci sono tre motivi per cui invece eh, gli OMG dovrebbero essere abbandonati perché l'unico obiettivo vero, principale, fondamentale di produrre e di mettere sul mercato eh, sementi geneticamente è poter rivendicare la proprietà di queste sementi come se fossero invenzioni. That's why I say GMO means God move over. <laughs> Ecco perché dico che GMO, quindi eh, l'acronimo inglese per organismi geneticamente modificati è Dio, spostati. And even if you don't believe in God, you believe in creation, that there is a beautiful process that renews life on this planet. It's just that you can't say CMO, it's GMO, so God is convenient. Allora, diciamo che anche se non siete credenti, sicuramente avrete fede nel fatto che la creazione è qualcosa di naturale, non è, è, non è qualcosa che si può realizzare o che si può effettuare a, a propria comodità. So, a big consequence of this false claim to invention is an enclosure of the commons of life which reproduces and can be shared and seeds can be saved. Quindi, di fatto, una delle grosse e più gravi conseguenze di questo tentativo di privatizzare il bene comune è il fatto che si toglie questa natura condivisibile del, del bene comune che diventa invece, eh, appunto, una cosa privata. Seed now becomes patented property and saving seeds is turned into a crime quindi eh, di fatto ora il seme o le sementi sono proprietà eh, protette da brevetti ecco perché eh, lavorare con le sementi al di fuori dell'ambito brevettuale o al di fuori di quella che è la struttura organizzata delle multinazionali diventa di fatto un crimine I see saving seeds as a duty. invece secondo me è un dovere salvare o preservare le sementi So from the beginning, when we started Navdanya, we take a pledge. We've received these saints from nature and our ancestors, and we owe it to the future to pass them on in their diversity, integrity, resilience. So we will not obey laws that make seed saving a crime, because there are higher laws we must obey. Ecco perché quando ho fondato la mia associazione, che si occupa appunto della tutela della diversità delle sementi e di preservarla nei secoli, abbiamo tutti fatto, tutti noi coinvolti abbiamo fatto un voto. Abbiamo deciso di disobbedire consciamente alle leggi umane che rendono le sementi, eh, che rendono lavorare e preservare eh, le sementi un crimine. Quindi, so, un'intera uh, giustificazione per privatizzare the commons, che comincia con un meccanistic worldview. Quindi di fatto si chiude una sorta di circolo, il tentativo di privatizzare, che comincia appunto con una riduzione meccanicistica di quelli che sono i fenomeni naturali, finisce o si completa con la creazione di diritti che fanno sì che queste operazioni vengano eh, interpretate o presentate come naturali, quando naturali non sono. Quindi di contro o appunto all'idea di privatizzare le sementi c'è quella di salvaguardare le sementi come bene comune. And we do that in Navdania where is created che 120... è the bit that's eaten is not worthy of being called food because food should nourish our bodies, should taste good. E anche quel poco che, che viene consumato eh, dalle persone eh, non è neanche degno forse di essere definito come cibo, perché il cibo nutre il corpo ma deve avere un sapore. Um, the big tragedy of the Expo in Italy was: it wasn't about an Expo in Italy, it was a, an Expo about the worst of junk food that the US has given the world, Coca-Cola and Water. La tragedia dell'expo in Italia e dell'expo avevano nato niente a fare con il cibo ma a fare con il peggio del cibo spazzatura come Mcdonald della Coca-Cola I have worked with my sisters in Placimada to shut down a Coca-Cola plant which was stealing the water Placimada, sono stata attiva con alcune mie quelle che io chiamo sorelle per far chiudere un impianto produttivo della Coca-Cola che di fatto stava rubando l'acqua prendete una bottiglia di Coca-Cola che contiene l'acqua che è utilizzata per produrla sopra c'è una bella etichetta che vi, di, che vi dice prodotto di proprietà di Coca-Cola Coca-Cola Coca di fatto non produce nulla and a parte malattie, problemi di salute e profitti E questo è quello per cui si sono battute le donne di Placimata, hanno detto non ci ruberete più la nostra acqua. Il tribunale, quindi diciamo le autorità legali, si sono mosse a loro favore eh, dicendo che l'acqua è un bene comune. E abbiamo fatto chiudere quattro impianti produttivi Coca-Cola in We call them Coke -pepsi -free zones, to ask the young people to not drink these drinks, ma le delicious drinks we can make. E ci sono anche veri e propri movimenti di, di giovani in India eh, che creano quelle che chiamiamo le, le, le zone Coca Free, quindi senza Coca Cola o senza Pepsi, in cui chiediamo ai giovani di promuovere il consumo non della Coca Cola, e non della Pepsi, ma dei, deliz delle deliziose bevande che in India siamo in grado di, di produrre. One of the things we did is get children to talk to their grandmothers about what did they make in the summer and there are hundreds of gold drinks we make that are healthy, delicious. Quello che fanno questi movimenti ad esempio è insegnare i bambini a parlare con le loro nonne, farsi raccontare che cosa in India ad esempio preparavamo, quali bevande rinfrescanti preparavamo d'estate, ci sono centinaia di ricette meravigliose. Um, And I would say our grandmother's knowledge is a very important commons. Se posso aggiungere uno splendido bene comune è anche la sapienza e l'esperienza delle nostre donna. Because Round right Down Humanity has only two sources of knowledge, either from our grandmothers who loved their children and their grandchildren or from the corporations who stolen the knowledge told us lies genetically manipulated not just food, but genetically manipulated knowledge itself. Beh, di fatto le nostre due fonti di informazione nel campo alimentare può essere la sapienza delle nonne che amavano e amano i loro bambini, i loro nipoti o dall'altra parte, dall parte le multinazionali che si sono indebitamente appropriate di questa sapienza, di questa conoscenza per produrre non soltanto quelli che sono beh, prodotti realizzati con organismi geneticamente modificati ma quella che io chiamo la conoscenza geneticamente modificata The corporations would like food to be the ultimate commodity, whose only value is their buying and selling. Quello che piacerebbe alle grosse multinazionali è rendere il cibo il, il, la merce definitiva, quella il cui unico valore sta nel poter essere venduta e compratta. Our task is to reclaim food as a commons. Quello che interessa a noi invece è tornare al cibo come bene comune. Food as a commons doesn't mean just when you are starting to eat your pasta, I go and steal it from you. Ovviamente, cibo come bene comune non vuol dire che se tu ti stai mangiando un bel piatto di pasta, io vengo lì e posso portartelo via. Food as a commons significa first a deep awareness of all the relationship that bring us food. Cibo come bene comune vuol dire intanto una profonda consapevolezza di quella che è la rete di relazioni che si crea nella produzione e nel, nel consumo di cibo. The deep relationship between insects which nel in modello industriale model sono are made to look like the enemy that must be killed with any poison that you can spray. Relazioni che includono anche il contributo degli che nel modello industriale diventano nemici da combattere con ogni mezzo inclusi quelli chimici. Ecco perché le api muoiono, ecco perché gli insetti impollinatori, che contribuiscono così tanto alla biodiversità anche del cibo, stanno scomparendo. Il cibo viene dalla terra e dai milioni e milioni di microrganismi che lavorano su quella terra. In industrial agriculture, the soil is an empty Invece nell'agricoltura di tipo industriale il suolo è una specie di contenitore vuoto. To hold the plant up, serve solo a tenere in piedi la pianta e in cui riversare tutta una bella serie di sostanze chimiche ma il suolo è la fonte primaria la più grande di diversità di ogni sistema vitale e abbiamo alcune copie del manifesto che abbiamo fatto della Terra Viva perché questo è l'anno del suolo Abbiamo alcune copie di quello che è il, nostro, il manifesto della, della nostra associazione, il manifesto si intitola, si chiama Terra Viva, quest'anno è l'anno del, del suolo, della terra. And in the manifesto we've shown how the ecological crisis, the economic crisis, the social crisis, the refugee crisis are all part of one crisis of forgetting our relationship with the earth and the soil. E Il manifesto mostra che la crisi economica, la crisi dell'ambiente, la crisi anche dei migranti sono tutte parti di un'unica grande crisi che è questa perdita di relazione tra il terreno e chi, e, e, e chi lo può conservare. The second aspect of food as a commons is to hold with preciousness all the qualities of food. That are not tradable. E, tra l'altro uno dei, diciamo, degli effetti positivi del, di questa idea di cibo come bene comune è anche quello di preservare la preziosità di tutte le sue qualità. Food is culture. Il cibo è cultura. Food is identity. Il cibo è identità. Food is health. Il cibo è salute. E su health, la nuova informazione che viene is absolutely è assolutamente shocking. E attenzione perché quanto a eh, aspetti di salute, i dati più recenti sono veramente scioccanti. In the United States, in the last few years, autism in children has increased from 1 in 100.000 children to 1 in 35 today, and they're saying at this rate of growth of autism, negli Stati Uniti negli ultimi anni l'incidenza dell'autismo infantile è cresciuta da un caso ogni 300.000 a uno su 35.000 e gli esperti dicono che a questo tasso di, di crescita probabilmente eh, tra poco ogni secondo può, potrà nascere un bambino autistico. un bambino su due sera autista. E chiaramente un'epidemia di tale portata andrebbe, andrebbe studiata, se ne dovrebbero investigare le cause. I dati vengono dal Center for Disease Control, quindi diciamo l'organismo che monitora... Eh, L'evolversi del, della situazione sanitaria, quindi sono cifre oggettive, non, può, non possono essere messe in discussione. Una serie di scienziate hanno cominciato ad approfondire la questione. And two aspects of the make good sense to me and they need to be followed up with degli aspetti emersi, secondo me, è perfettamente Sostanze chimiche, gli erbicidi utilizzati dalla Monsanto, i cosiddetti Roundup. Yeah, Monsanto ha sempre detto che Roundup non può because we don't uomini perché non abbiamo un metabolico Shikimate il pathway Shikimate. E, e la Monsanto ha sempre sostenuto che gli erbicidi, o comunque le sostanze chimiche della linea Roundup non avessero alcun effetto eh, sul, sull'essere umano proprio perché non abbiamo il cosiddetto pathway metabolico quindi il processo metabolico che può risentire eh, dell'effetto di questa sostanza Questa è un'orgia vera e propria perché i bodies umani hanno 600 milioni di questa è una vera e propria bugia perché c'è un numero enorme di, di, di cellule nel corpo umano, sono sei, più di 6 eh, trilioni. Of which only are human. The rest are Solamente una parte sono cellule umane, il resto sono batteri. Quello che, quello che abbiamo, quella vita sulla Terra è fatta in parte da cellule umane, la maggior parte si tratta di And batteri. I batteri stessi hanno il pathway che il pathway metabolico, quindi il percorso metabolico che può risentire gli effetti di queste sostanze. Quindi quando dicono che non ci affetta, ci affetta, perché si uccide le batterie beneficiari nel nostro corpo, che è stato riconosciuto come un microbiome, che è un ecosistema quindi dire che non ha effetto su di noi è falso perché queste sostanze chimiche hanno un effetto sul microbioma, quindi su quei piccoli organismi benefici che sono all'interno del nostro corpo. Now, independently scientists have found that many of the bacteria in our gut produce enzymes, it produces amino acids which then produce neurotransmitters that allow our brains to function. Una serie di scienziati indipendenti ha studiato e dimostrato il fatto che comunque eh, i batteri intestinali producono enzimi, producono amminoacidi amino che a loro volta eh, promuovono la produzione di neurotrasmettitori che sono quelli che servono eh, alla nostra attività cerebrale. Quindi di fatto uccidendo, uccidendo i batteri eh, non, eh, uccidiamo eh, quelle che sono le fonti di nutrimento per il nostro cervello. So every time the corporations say, oh, giving you GMOs is science, my reply is, how can you claim to be doing science when you are not just ignorant of what a GMO does to our bodies, but you are then criminally suppressing the research. Che ci permettono di proteggere i nostri figli. Quindi, ogni volta che una multinazionale mi viene a dire che sta facendo scienza e ricerca creando degli organismi geneticamente modificati, io dico: ma come puoi sostenere questo dal momento che sei o fingi di essere totalmente all'oscuro di quello che questi organismi e dell'effetto che questi organismi hanno sul nostro corpo e dal momento che metti a tacere tutte le ricerche che dimostrano proprio il contrario di quello che tu sostieni? E al governo USA ho una domanda molto semplice. How can the future of half your be more important to you than one corrupt criminal corporation? E io ho una per il una molto come può eh, il futuro dei vostri figli essere meno importante eh, di tutti i vostri figli essere meno importante del futuro di una sola multinazionale corrotta? So when we reclaim food as a promise, Quando di fatto noi rivendichiamo l'idea del cibo come bene comune, stiamo anche rivendicando la nostra responsabilità per, un, per il futuro. We are our noi rivendichiamo la democrazia perché quella visione atomica e meccanica ci ha fatto credere perché questa visione meccanicistica, atomistica della realtà ci ha fatto credere che più distanti siamo dalla terra più siamo liberi, non è così questa è la libertà che porta all'estinzione questa è la libertà di essere più malati That's to be Questo è il tipo di libertà che porta a essere più disoccupati. Siamo liberi di essere più disoccupati. That's freedom to be insecure. Di essere, eh, di essere insicuri. La libertà vera, la libertà, appunto, anche nel settore dell'alimentazione, è quella libertà che porta eh, più democrazia, più sicurezza. We are witnessing as we gather here the crisis into which Greece has been pushed. E mentre siamo qua, ovviamente siamo tutti a conoscenza di, di, di quella che è la crisi in cui la Grecia è stata spinta. Says, I in Greece, to support the seed freedom movement yeah. and actually I was to have gone tomorrow to Greece, um, if the referendum hadn't come up, come up in all of the problems, but they were saying they're taxing individual olive trees. Eh, sono stata in Grecia e di fatto avrei dovuto anche andare in Grecia domani, teoricamente, eh, se appunto non ci fosse stato il referendum e, e, altri, e altre questioni che appunto hanno mh, modificato i miei piani. Mi dicevano, eh, durante il mio viaggio in Grecia, che sono arrivati al punto da, di tassare ogni singolo albero di olive. And I know in Italy, when the austerity started, new taxes were put on rural homes. E so che la prima cosa che è stata fatta in Italia, o tra le prime cose che sono state fatte in Italia quando è partito il regime di Austerity è proprio quello di imporre più tasse sul, sulle aziende agricole. Which basically means having a small farms become unviable because you can't pay those taxes. E, di fatto, nella pratica, questo significa semplicemente che le piccole aziende agricole non, non riescono più a sostenersi perché devono pagare troppe tasse. And in the last round of negotiations for Greece, one of the proposals Greece made was we will tax the corporations and the european bank and imf and the german bank said no no no you can't touch the corporations degli round negoziali appunto relativi alla situazione della grecia una delle proposte fatte dalla grecia era beh eh, tassiamo le grosse multinazionali e il fondo monetario internazionale e eh, i, i banchieri hanno immediatamente detto no questo non si può fare so in the last 20 years of what's called free trade based on the false idea of freedom and globalization, we have witnessed the phenomena of 1% starting to control the wealth of the 99% through privatization. 20 idea 1% 99%. It's privatization of our natural commons, our seeds, Our water, our land, even the air which is first polluted and gives us climate change and then the solution to climate change is trade in pollution. E poi come lo fa? Lo fa attraverso la privatizzazione, la privatizzazione del commercio di quella che è l'acqua, le sementi, la terra e persino dell'aria. Prima la inquinano e poi cosa fanno per risolvere il problema dell'inquinamento e del cambiamento climatico? Eh, commerciano in inquinamento con i certificati. Ma è anche una privatizzazione del public pubblico in termini di social wealth. Ma è anche una privatizzazione, un tentativo di privatizzazione di quello che è il bene pubblico, della ricchezza sociale. After all, every time I look at places like this, wealth circulated to maintain all these buildings. And that is the distribution of wealth, so that every village, every farm, every home can be maintained within the economy passato posti come questo, in posti come questo, la ricchezza circolava, veniva fatta girare ed era il modo in cui ogni, ogni palazzo, ogni attività economica, ogni famiglia poteva sostentarsi. In Terra Viva, we have differentiated between the extractive economy, which is a privatization economy, and the economy of the commons, which is a circular economy. Vedete che in Terra Viva nel nostro manifesto distinguiamo quella che è l'economia estrattiva dall'economia dei beni comuni che sono diverse per struttura l'economia dei beni comuni è una sorta di cerchio di circolo. A lot of people made it look like commons were part of some past. They have no role today. Una parte o un diversi insomma um, diversi sostengono che eh, quest'idea di bene comune faccia un po' parte di, di una visione del passato. Ma è solo attraverso i beni comuni che possiamo trasformare questo sistema attualmente esistente che distrugge il pianeta e le società. As commons, it us to the earth which I beni comuni ci permettono di proteggere la terra che è la terra che è quella che ci fornisce tutto ciò che abbiamo. As an economic commons it allows everyone to have meaningful work and everyone to meet their needs. di creare un sistema lavorativo in cui ciascuno possa, eh, possa soddisfare i propri bisogni. As Gandhi said, the earth has enough for everyone's needs but not for a few people's greed. 1% is too heavy for this earth to pay. Beh, eh, come diceva Gandhi, appunto, la terra o il pianeta ha abbastanza per tutti eh, per, per i bisogni di tutti, ma non per l'avidità di tutti eh, dell'umanità, per cui questo 1% è, è per noi sta diventando un peso veramente troppo grosso da sostenere. But the most important is as a political commons, from the commons we shape a new democracy e poi in senso politico o nell'ambito politico attraverso i beni comuni possiamo dare forma a un nuovo tipo di democrazia. In the post war world the idea was the public good will be protected by the state and corporations and greed will be regulated. Beh, dopo, dopo le guerre eh, c'era quest'idea che il bene comune sarebbe stato protetto, tutelato dagli Stati e che eh, si, si sarebbe in qualche modo protetti dall'abilità delle multinazionali. But today the state has an of Ma oggi è lo Stato stesso che diventa un veicolo di privatizzazione. They don't know how to think o perché non sa eh, come, che altro potrebbe fare. Non pensare i commons. Non riescono a pensare ai beni comuni, quest'idea non, non, non arriva, non riescono a prenderla in considerazione. The are and with them every day. O semplicemente perché tutti i giorni si siedono a prendere un caffè con quelli che sono gli artefici della privatizzazione. Questo è un altro modo carino per definire la corruzione. Prendersi un caffè. Dobbiamo ora muovere più di tutto il Stato e quello che è chiamato il mercato. Non il mercato come questo commons, ma il mercato come la dominazione dei lavoratori che controllano il potere. Dobbiamo un po' andare al di là di questa idea di mercato, chiaramente non il mercato eh, nel, nel, senso, eh, nel senso della vita di tutti i giorni, ma il mercato come forza dominatrice di, di tutto il resto. Dobbiamo muovere la comunità. Dobbiamo spostarci verso l'idea di comunità. Communities exist through and in the commons. Le comunità esistono eh, all'interno e attraverso i beni comuni. And it's in reclaiming our commons we reclaim our true humanity to be able to be members of living communities. E rivendicando appunto la, la nostra titolarità dei beni comuni, eh, riusciamo a rivendicare anche quella che è eh, l'esistenza eh, dell'umanità stessa. And to bring into being new economies based on the commons, new democracy based on the commons, and across the world initiatives are happening, our challenge is very simply to cultivate hope, and resilience and resistance while we build the alternative. And I want to thank the organizers for focusing on what I think is the most important economic, ecological, political theme of our times. Thank you quello che ci permetterà appunto di muoverci in maniera diversa e senz'altro voglio ringraziare gli organizzatori per avermi dato l'opportunità di parlare di un tema che sta diventando fondamentale. Ex-America, uh, Food Ex-America, uh, OGM and uh, including also uh, we are uh, talking about the TPT agreement. I would like to have your impression about all that. Thank well, I, I did mention the TTIP um, and you know we are very familiar with Free Trade because when the East India Company came to India, sì la domanda era sulla pressione di Bruxelles per l'introduzione appunto o l'importazione di beni, eh, di beni gli organismi geneticamente modificati dagli Stati Uniti, attraverso anche eh, l'istituzione di accordi particolari come il TIP che lei ha, TTIP che lei ha, ha, ha peraltro menzionato prima. E diceva, noi intanto abbiamo, abbiamo grossa esperienza in India di libero commercio proprio perché il nostro passato ha questa, ha questa esperienza nella propria storia. Then we got the WTO, which allowed patenting of seed, but because we built movements, Many parts of the world most parts of the world GMO free. Beh, attraverso appunto l'Organizzazione Mondiale del Commercio c'è stato anche un processo di potenziazione di, di brevetti relativi ai semi e sono partiti ovunque movimenti contro eh, questo processo In diverse parti del mondo che sono diventate del tutto libere da organismi geneticamente modificati. Uh, AGCEP as well as TPP which is the Trans Pacific Partnership about designed to do the ultimate privatizing e l'accordo TTIP o TPT anche sono accordi specificamente pensati per arrivare al passo definitivo verso la privatizzazione delle nostre vite. La a serious part of TTIP is of course corporations pretending to be persons and having the right to sue governments that act in accordo to their constitutions to defend the public good. La parte più grave, forse, la conseguenza più grave di questi accordi è che le multinazionali si comportano come dei privati che hanno tutto il diritto di fare causa ai governi che agiscono contro di loro o che in qualche modo li ostacolano. So, how do we deal with something like this? The most important place is to build the commons, to make that system irrelevant in more and more places e come si fa a combattere un fenomeno come questo è eh, rifondare i nostri sistemi a partire dall'idea di beni comuni di modo che azioni come queste diventino del tutto irrilevanti nella maggior parte del zones. ecco perché noi creiamo delle banche di sementi che appartengono alle comunità ecco perché creiamo delle vere e eh, proprie zone libere da organismi geneticamente modificati ma finalmente c'è qualcosa che abbiamo come i alla fine, fine abbiamo tutti: appunto, tra i beni comuni: eh, quello che è un aspetto eh, principalmente legato alla democrazia. E questo è Gandhi: la verità di Gandhi: quello che lui chiamava la forza della verità. Lui diceva, ogni volta che vi vengono imposte delle leggi brutali, ingiuste, antidemocratiche, voi avete il diritto di obbedire, di disobbedire a queste leggi e di obbedire a leggi superiori. Yeah. And... Dovrebbe dire ai governi le vostre regole non sono le regole che daranno forma alla nostra vita. E ricordo appunto, voglio ricordare appunto in questo senso il tentativo di Bruxelles di imporre delle leggi che favorivano la privatizzazione che come conseguenza avrebbero avuto il fatto che in Italia dei pomodori così buoni non si sarebbero assolutamente più potuti mangiare. Grazie, grazie Thank you, Judith.